Si chiama Matti per il calcio, un evento che dal 20 al 22 settembre a Cesenatico unisce la salute, quella fisica legata alla pratica sportiva, calcistica e in questo caso è la salute mentale. Un evento promosso da WISP, sport per tutti, ne parliamo con il suo presidente nazionale Tiziano Pesce, un saluto, ben trovato. Ben trovato Luca, ben trovato a tutti i radioascoltatori di Radio Marconi e grazie di questa preziosa opportunità è un paese, il nostro, che ha appena fatto una bellissima cavalcata, eh, uscendo proprio agli ultimi eh, secondi, anzi all'overtime nel campionato europeo di basket, ci ha regalato un eh, meraviglioso successo nell'ambito della pallavolo maschile, in questo caso con il trionfo eh, del mondiale, è un paese nostro però di, di matti del calcio. Eh, voi realizzate, eh, anzi eh, ritornate con questa stupenda rassegna eh, a livello nazionale che si svolge a Cesenatico, che che si intitola proprio così Matti per il calcio e dà un senso sociale e sportivo allo stesso tempo molto profondo. Di cosa si tratta? Sì, Matti per il calcio è una rassegna nazionale di calcio per tutti, eh, dedicata a squadre formate da persone con disagio mentale, eh, medici, operatori, e che sono pronte a scendere in campo dopo due anni di stop, in quello che sarà appunto l'appuntamento eh, nazionale, come anticipavi, che si svolgerà, Cesenatico, nella riviera romagnola, da giovedì 22 a sabato 24 eh, settembre. E, sui campi di Cesenatico e Gatteo Amare si confronteranno appunto squadre composte da utenti, operatori di eh, servizi territoriali di salute mentale, dipartimenti di salute mentale afferenti alle, alle aziende pubbliche, a cooperative eh, sociali, per quella che è una... Indubbiamente delle più affermate iniziative di sport e inclusioni in Italia, nata nel, dalle attività che negli anni 90 sono fiorite in alcuni nostri comitati, in alcune nostre città. Ricordo le esperienze di Torino, di Genova, di Roma e di Parma, su tutte, che dal 2006 è diventata una vera e propria manifestazione eh, nazionale di Calciasette, una manifestazione che interviene proprio sui temi della, dire così, della promozione sportiva e sociale, sul terreno ancora più eh, dei modelli culturali, proprio per costruire, ecco, eh, letteralmente parlando, sul campo relazioni che siano in grado di superare disagio mentale e eh, solitudine. Eh, nove le squadre provenienti da tante regioni d'Italia, di, si gioca appunto tutti, tutti insieme. Eh, eh, lo sguardo di uno spettatore ecco, fa, fa fatica, anzi sarebbe impossibile distinguere tra gli uni dagli altri tutti insieme con soprattutto una grande passione, la voglia appunto di eh, condividere momenti di sport, di attività fisica ma io dico soprattutto ecco, la gioia di sentirsi cittadini pienamente eh, tali. Tra l'altro siamo molto soddisfatti che eh, quest'anno eh, Matti per il Calcio, che appunto si svolgerà a Cesenatico dal 22 al 24 settembre, sia eh, stata inserita all'interno del ricco palinsesto nazionale di appuntamenti scelti dal Dipartimento per lo Sport, della Presidenza eh, del Consiglio eh, e insieme a Sport e Salute che in Italia coordinano e realizzano il progetto della Settimana Europea dello Sport. Perché ricordiamo come avviene ormai dal 2015 eh, ogni anno dal 23 al 30 settembre eh, c'è la settimana europea dello sport eh, voluta dalla Commissione europea, che ha l'obiettivo proprio di promuovere lo sport, i sani, sani stili di vita eh, e attivi al fine di aumentare ecco, diciamo l'attività sportiva, l'aggregazione, i momenti di socializzazione appunto attraverso lo sport e quindi conseguentemente, io direi automaticamente aumentare il benessere fisico e mentale dei cittadini a questo proposito un'ultima battuta Tiziano rispetto a quella che già navi tu essere una strada su cui anche grazie a iniziative come questa eh, ci si sta incamminando quella dell'inclusione, della questione eh, di salute mentale, si sono fatti dei passi in avanti, va detto durante questo periodo pandemico dove eh, si è iniziato a parlare in modo diverso di salute mentale quanto va ancora fatto e eh, penso di giocare un po' in casa tua chiedendoti quanto lo sport eh, può davvero essere veicolo di promozione culturale e sociale dell'inclusione eh, delle persone che soffrono di problemi di salute mentale? Sui temi indubbiamente dell'inclusione e del disagio mentale eh, si è fatto molto ma ancora eh, c'è da fare. Abbiamo questa consapevolezza come WISP, come associazione di promozione sociale e associazione di promozione sportiva e quindi il nostro impegno eh, continua eh, su, questo, su questo fronte. Come dicevo prima, si tratta di fatto per noi di una, ecco, di una sfida culturale prima ancora che, che sportiva, che mh, rappresenta a mio avviso un modo sicuramente semplice ma importante proprio per mettere insieme anche problema, tra virgolette, cura, lo sport, in questo caso il gioco del calcio, eh, come terapia ecco, individuale di gruppo per eh, superare forme più o meno acute di disturbo mentale, ma anche proprio per educare la socialità ad uscire dall'isolamento, al rispetto delle regole, all'assunzione di responsabilità, costruendo appunto insieme dal basso, come si può dire, occasioni di riabilitazione, integrazione eh, sociale. Io ringrazio davvero molto per essere stato in collegamento con noi Tiziano Pesce, grazie ancora. Grazie Luca, grazie a voi.